Sì, grazie Presidente, ringrazio innanzitutto i capigruppo per aver consentito la trattazione eh, di questo atto, gli uffici del segretariato per alcune eh, integrazioni che abbiamo visto eh, insieme eh, poco fa. Eh, riassumo rapidamente la vicenda, che è una vicenda annosa che si trascina da diversi anni, eh, parliamo di un'area... All'altezza in largo Cardinal Clemente Micara, in, in via Gregorio VII, ad oggi utilizzata come stallo per i bus turistici, che in futuro sarà un'area strategica come eh, rimessa, come rimessaggio del, della futura tranvia TVA Termini Vaticana Aurelia. Quest'area, però, anche se eh, Utilizzata di fatto da Roma Capitale ormai da tempo, non è di proprietà di Roma Capitale, anzi è in corso un contenzioso da diverso tempo con, con la fondazione che è proprietaria. In sede di commissione qualche settimana fa abbiamo, insieme al Dipartimento Ubriaco e Trasporti, che è sempre molto disponibile, devo dire i tecnici hanno elaborata una soluzione secondo noi condivisibile che è quella di avviare un percorso volto ad acquisire definitivamente l'area eventualmente attraverso procedure di esproprio o di simile natura, poi chiaramente noi come aula diamo un indirizzo politico poi l'aspetto tecnico spetterà agli uffici. Uh, so che anche in giunta sarà trattata domani una memoria molto molto simile, l'urgenza è dettata dal fatto che qualora Roma Capitale non intervenisse, mi sembra il 10 maggio c'è una scadenza per restituire l'aria e sarebbe ovviamente un grosso, un grosso problema. Quindi colleghi vi ringrazio veramente per aver consentito la trattazione e ovviamente mi auguro uh, un, uh, un voto uh, favorevole da parte di tutti. Grazie.